Catullo è stato il primo poeta nella letteratura latina a scrivere di passioni amorose. Era il 55 a.C. e forse qualche poema l'ha scritto proprio a Sirmione nella sua villa. Noi abbiamo tradotto dei versi dal latino al giapponese e dal giapponese all'italiano per voi. Dami basia mille, de in decentum, de in mille altera. Bacia mille volte, poi cento volte, mille altre volte e cento volte ancora, altre migliaia e centinaia di volte senza sosta. Infine, dopo innumerevoli baci, tieni segreto quante volte ti sei baciato in modo da non rivelare il numero di volte, senza sapere quanti sono questi baci nessuno può esserne geloso